ciao a tutti, allora benvenuti in questo nuovissimo video uh, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Bruno Magno e ho appena fatto una prefi ma va bene per... e allora questo video lo sto facendo perché, uh, perché allora vi uh, farò costruire insieme tante cose e io ho chiesto a alcuni di voi cosa vorreste vedere su la Bruno Craft e alcuni di voi mi hanno detto un acquario un tempio greco una gabbia con i Diosari una casa merino una cascata con caverne segreta questa è c'è tantissimo una fattoria con come vedete qua è tutto rosso che significa che non abbiamo fatto ben niente del nostro lavoro che dobbiamo fare quindi siamo stupidi eh, quindi faremo tutte queste cose nei prossimi episodi e... Sì. Mh, non è così, mi scorto sempre tasto eh, poi vedete che c'è un po' di... ho un mela incantato sferezza, devo uccidere la uh, strega quindi sì. mi sono preso un libro incantato dalla creativa anche dei... Anche adesso mi aggiungerò subito, speriamo che ci ho un po' di fortuna sono in cattiva bene sopravvivenza così usiamo la strega che non ci rompe più prima io, io sistemare un pochino bene mi metto tutto sopra questo qua me lo metto qua vicino così subito adoro e dei cosciotti di pollo Ve well, ma mangio subito. Ok, e andiamo a provare. Lo sta. Oh, che c'è sta qua dietro? Che c'è sta qua dietro? Stava qua, mi sembra. che se n'è andata. Dai, dove sta? Se n'è andata. Ah, uffa, se n'è andata. lo sta lo sta cosa? Dove stai? Dove stai? Vieni. No, non vuoi venire? Beh, ciao capra. Bella potente. Potente potente questa spada. Bella potente. Un corpo nato, una capra. Eh, andiamo a farci. vediamo un po' di Un po' No, c'è allora il gorem quanto lo uccide trovate villa scusate un attimo andra eh raga sono nicat gamer eh, andra possiamo incominciare fra qualche minuto che sto un attimo facendo una cosa ti dispiace ciao ok scusate era SonicatGamer gamer boh credo che se già l'avevamo vista sì me lo ricordo io devo risistemare tutto il mio piccuncino la mia spada allora, un sacco di lotti me li tengo così almeno non mi rompono eh, di norma non dovrebbe venire io rubo questa Pure quest'altra e rubo anche un po di eh queste qua che mi piace essere uno molto pure per fare golem se vogliamo farci un golemino ecco c'è un fuocherello qua c'è un'altra mola ho tutte molle so questo è il villaggio ecco qua un'altra casa credo che sia un altro fabbro questa è quella visitata si sì, non c'è niente e... qua Niente, niente. Andiamo no, di qua. Vediamo un po' se troviamo qualcosa. Qua non ci sono un tubo. E le case dove stanno? Se qua non ci sono un tubo, dove vivono questi? Eh, dove vivono? Dove vivono? Fammi passare. Perché sto parlando dove vivono? Questa è una casa. Vediamo un po' non casa, no. allora, vabbè, casa. Locati, vediamo un po', vabbè, vediamo a casa T-slash locate, vediamo un po' altra cosa no? vediamo un momento, un momento 1500 eh, dobbiamo pure andare dietro il nether se vi, vi va bene vado un attimo in creativa così torno a casa in Creativa. torno a casa in santa pace comunque sono le quale, le case ecco che ne trovo questa qua dovrebbe essere una casa un po' troviamo qualcosa ci c'è sul letto o niente altro qua sopra ci c'è qualcosa un po questo è intrappolato oh cavolo ho detto cosa ci sarà l'armatura in pelle buono poi spacco tutto io spacco tutto spacco tutto c'è una lanterna. Ah, sì, che bello, c'è sempre una lanterna. Qua c'è, è solizio, dorme. Qua c'è qualcosa, sì, Ti rompo pure il letto. Eh. E questa bella cosa. che ci sta. una cessa bella. Mi ha rotto pure il letto, che ci sta. Ma eh, niente, un tubo qua, non ci sono. altra roba. Niente. questa è mia. non dobbiamo Guarda, raga, entro direttamente da qua, no non è da qua, non sono di qua, da qua dal magazzino così, perché si apre? perché si apre il tubo qua? Oh, che è successo? Per si apre il tubo? E' così, non mi piace. No, oh, no, no, è, stato, è stato e poi continuiamo yes. no, non gli piace non gli piace sola questi ci metto un punto ci metto un po' di legno non gli piace solreva boh non gli piace di realtà abbiamo incantato depositiamo no? tutto quello che abbiamo derubato qua sto facendo dei panini qui dentro il cibo, delle zucche, poi se lo metto qua sopra, così, poi del legno, qua il resto del legno, se lo metto qui, poi questo è sempre, e poi qui abbiamo ecco, l'avamento dei maiali. Qua. ok dice, tipo, un piccolo allevamento d'esperienza dove tipo mettiamo tipo i vabbè boh, mettiamo tipo gli zombie e poi insidiamo boh. no, no. tipo gli zombie e poi quelli mi vogliono uccidere e ci dico più o meno una cosa del genere la Pronto Andra? Che cosa mi hai detto prima? ah boh eh. ehm, quindi quindi ehm secondino che sto facendo una cosa e tra due secondi iniziamo cosa stai facendo? E sto finendo di fare una cosetta su minecraft comunque la festa di compleanno non la faccio a casa tua eh. okay. e dove la fai? la cosa no. del fumetti? No. no io la faccio a casa mia perché faccio il 18 che c'è sta il 18 e andiamo al festival dei fumetti ah no? eh. io non lo so se vengo comunque ho detto che vengo ma ho detto solo una data così per dire Capito? Vero che posso venire, poi dobbiamo ascoltare sempre mia madre cosa dice. Capito? ci risentiamo un po qualche minuto va bene? eh giusto eh, ehm, no. giusto allora vado un attimo in creativo scusate sovevo se mi attaccano questi se... no non riescono a venire va bene non posso non riescono a venire ora se mi metto qua mi un danno però non ci riescono vedi è morlo non, addio non è dato un colpetto c'è una la di e ho un po' di se vado vicino mi danno un po' di colpi vedo così ho la oh, perché la mia forma di, di ci metto pure un po' di uova non so se mai la mera di roppi, ma la tengo qua mi tengo dentro l'inventario queste mi metto qua e queste mi metto qua qui ci dobbiamo incantare pure tutto, tutto. Intanto ci siamo incantati la prima ascia e non ci dobbiamo già tanto anzi andiamo giù e incantiamoci anche tutto il resto facciamoci un po' di esperienza nuova spada e eh, vai morite devo stare attento che anche molto può spaccare ecco 12 e eh, vai vai farlo sì, non fatemi morire mi raccomando mm, vai 14 vi lascio così, mi dite la vostra esperienza. Vi lascio. Poi abbiamo fatto 15 di esperienza con questa farma qua. Adesso si devono solo riprodurre. Aspettare, tipo, una notte. Dopo che si riproducono, diventano grossi. E noi intanto saliamo sopra. Spero che non escono. Perché non mi fa salire. Non mi fa salire. No, mi ero dimenticato questo facciamo così ci vediamo chiudo la porta e intanto vado sopra e aspetto che faccio notte o no, è già notte e vado a dormire ci vediamo tutti in possibile. ciao ciao